Filippo Magnigi e Federica Pellegrini perché si sono lasciati? Parla lui. Filippo Magnini parla della fine della storia d'amore con Federica Pellegrini, a lasciarlo è stata lei. Filippo Magnini e Federica Pellegrini erano una delle coppie più amate e seguite del mondo dello sport. La loro storia d'amore aveva appassionato molti e, ad oggi, Tanti sono quelli curiosi di sapere perché tra i due sia finita. A parlare questa volta è stato proprio Filippo che, a Vanity Fire, ha svelato diversi particolari sulla relazione con la campionessa italiana. Lui era molto preso e, nonostante fosse stata proprio lei a lasciarlo, Filippo ha aspettato per un anno Federica. Sperava di vedere la sua ex ritornare sui propri passi ma, come molti sanno, così non è stato. Federica Pellegrini, la scelta di sacrificare lamore per la carriera. Federica Pellegrini, stando a quanto affermato da Magnini, era molto concentrata sul nuoto e sulla sua carriera quando, nello stesso periodo, ha iniziato a dubitare dellamore provato per lui. Mi ha lasciato lei ha dichiarato Filippo ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho girato pagina, è finita. Il punto definitivo ad una storia che, al di là di quanto detto in, in pubblico e sui giornali, si è dunque trascinata avanti per diverso tempo. Per Filippo non è stato facile il distacco da Federica Pellegrini ma. Oggi, lo stesso si dice pronto ad innamorarsi di nuovo. Filippo Magnini, l'addio al nuoto e la voglia di guardare avanti. Gli ultimi anni per Filippo Magnini sono stati segnati da decisioni importanti e cambi di rotta. La fine della storia con Federica e l'addio al mondo del nuoto lo hanno decisamente spinto verso un nuovo capitolo della sua vita. La voglia di guardare avanti, però, non gli ha fatto certo dimenticare il passato. Magnini infatti non ha mai perso occasione per ringraziare tutti coloro i quali hanno sempre creduto in lui, a loro deve il suo successo e... Per questo motivo, a questi rimarrà sempre legato.